Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme il pandoro, il dolce tipico del Natale. Seguitemi e vi mostro come fare. Innanzitutto per preparare il nostro pandoro abbiamo bisogno di preparare il lievitino. Per il lievitino avremo bisogno del lievito, del latte tiepido, del miele e della farina manitoba. Aggiungiamo al lievito il latte un cucchiaino di miele sciogliamo bene il tutto aggiungiamo a questo punto la farina e mescoliamo bene ecco qua, il nostro lievitino è pronto ottenuto il nostro lievitino adesso lo copriamo e lo teniamo per un'ora in forno spento con lucina accesa a lievitare Aggiungiamo ora al burro la scorza dell'arancia, la scorza del limone, due cucchiaini di estratto di vaniglia. il cioccolato bianco grattugiato con la punta delle dita andiamo a massaggiare il burro fino a far incorporare tutti gli altri ingredienti facciamo incorporare tutti gli ingredienti e lo teniamo a temperatura ambiente il lievitino è pronto e adesso passiamo al passaggio successivo Mettiamo nella ciotola della planetaria le due farine e quindi la farina Manitoba, la farina 00, le tre uova, i tre tuorli, il lievitino, il succo d'arancia. Impastiamo quindi per 10 minuti fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben assorbiti. questo impasto aggiungiamo lo zucchero in 4-5 riprese poco alla volta dopo aver aggiunto lo zucchero il nostro impasto si presenta così adesso aggiungiamo il burro che abbiamo preparato prima con la scorza di limone di arancia e la vaniglia e il cioccolato bianco un fiocchetto alla volta, così. Azioniamo la macchina e lo facciamo assorbire. Questa operazione dell'aggiunta del burro si deve svolgere nel giro di 10 minuti. Aggiunto tutto il burro il nostro impasto si presenta così, lucido, ben amalgamato e con le pareti della ciotola pulite. A questo punto, l'ultimo passaggio, aggiungiamo il sale. Azioniamo la macchina a velocità sostenuta e facciamo incordare l'impasto. Imburriamo leggermente il piano da lavoro e rovesciamo l'impasto. Vedete come bello, lucido e incordato. Facciamo a questo punto le pieghe. Le faremo per tre volte ogni dieci minuti. Pirliamo sempre l'impasto così e facciamo le pieghe. Le pieghe possono essere fatte così come sto facendo io oppure così. Così, così, poi così e così. Girate l'impasto e pirlate portandolo verso di voi, così. Aspettiamo 10 minuti e ripetiamo la stessa operazione. Trascorsi 10 minuti, ripetiamo la stessa operazione. Quindi alziamo l'impasto e lo facciamo ricadere, così. Pirliamo portando verso di noi e aspettiamo ancora 10 minuti. Facciamo l'ultimo giro di pieghe. imburriamo leggermente una ciotola, così, e mettiamo il nostro impasto a lievitare fino al raddoppio, il nostro pandoro è ben lievitato come vedete, adesso lo capovolgiamo, e lo rovesciamo sul piano da lavoro, aspettiamo qualche istante, se non scende lo aiutiamo Imburrete sempre il piano da lavoro, mi raccomando, io l'ho già fatto. Vedete com'è ben lievitato? E quindi rifacciamo le pieghe. rifacciamo per due volte ogni 10 minuti. chiudiamo così pirliamo e lo facciamo riposare 10 minuti facciamo il secondo giro di piega così pirliamo per bene Lo mettiamo nello stampo imburrato e infarinato in questo modo con la chiusura verso l'alto adesso questo lo copriamo con la pellicola e lo rimettiamo a lievitare il forno fino a quando non sarà fuoriuscito dallo stampo il nostro impasto è ben lievitato e adesso lo andiamo a infornare a 180 gradi per i primi 10 minuti e dopo a 160 gradi fino a cottura. Sfornato il nostro pandoro abbiamo fatto la prova a stecchino che è risultato perfettamente asciutto. Adesso quindi lo sformiamo. Ed eccolo qua. Cospargiamo con lo zucchero a velo. Il nostro pandoro è pronto per essere tagliato e mangiato.